Grazie Presidente. Okay. Allora, eh, questa mozione ha l'obiettivo di garantire la, um, una continuità di un servizio pubblico di fondamentale importanza. Parliamo dei centri di formazione professionale e le scuole e le arti e dei mestieri di Roma Capitale. E sono attività eh, sostanziali come funzione sociale, in quanto garantiscono un servizio ai ragazzi che eh, si allontanano dalla scuola dell'obbligo e quindi vengono recuperati eh, per essere formati nell'ambiente nell del lavoro. Ehm, in continuità a quelli che sono poi stati già gli indirizzi dati nell'arco di questi anni dalla, dalla sesta commissione capitolina e degli atti votati all'unanimità, ehm, con questa mozione vogliamo entrare un po' più nel merito di quelle che sono le criticità che non si sono riuscite a risolvere fino ad oggi, quindi tracciando un percorso con la volontà insomma, di affrontare quelli che sono i problemi atavici dovuti a una carenza di personale, a una carenza di risorse strutturali e quindi una gestione delle strutture ehm, degli edifici diffusi su, tutto, su, su diversi municipi di Roma Capitale. Ecco, eh, credo che sia importante eh, reperire, eh, quindi con questo atto diamo, eh, diamo mandato, eh, essendo un, alle scuole che hanno partito patito il protarsi decennale di disfunzioni legate appunto al reperimento delle risorse umane. Eh, dovuto anche a un sovrapporsi di normative eh, che di fatto eh, hanno visto nel tempo una riduzione del personale assunto a tempo indeterminato eh, per non interrompere i corsi eh, si è avviato appunto un accordo nel tempo con la città metropolitana che eh, ha assicurato una presenza di docenti esterni ma che ormai è in scadenza che quindi eh, anche visti i costi doveva essere comunque una soluzione transitoria. Quindi eh, entrando nello specifico tra le soluzioni da valutare proponiamo quella di creare un'istituzione pubblica dei centri di formazione professionale che possa gestire autonomamente il riperimento del corpo insegnanti eh, ma Individuiamo anche altre alternative, dalla creazione di un albo degli operatori della formazione professionale, alla modifica del contratto di lavoro in essere, eh, al bando e nuovi concorsi, alla riapertura dei vecchi ruoli per la figura di insegnante nelle scuole serali, ehm, attualizzata come insegnante anche delle arti e dei mestieri, insomma, tutti i possibili percorsi da valutare ovviamente a livello tecnico, di cui in realtà, insomma, poi anche negli ultimi approfondimenti è emerso insomma, una sostanziale fattibilità. E inoltre con quest'atto poi ribadiamo anche il necessario eh, la volontà di procedere comunque alla manutenzione delle strutture delle sedi e quindi distanziare le risorse necessarie ai municipi eh, che sono interessati dagli interventi e un, un riconoscimento delle eh, coperture finanziarie necessarie ai servizi di guardiania e pulizia eh, che eh, quindi un equiparamento eh, di questi centri di formazione professionale delle scuole delle arti dei mestieri alle altre scuole e istituti scolastici in modo da garantire anche a questi in, specialmente in questo momento insomma, di emergenza sanitaria di poter attuare i corsi eh, nella massima sicurezza possibile. E quindi ehm, questo... Eh, questa mozione poi di fatto è stata la sintesi di quello che è stato il percorso intrapreso in Commissione insomma e condiviso anche con le altre forze politiche. Quindi mi auguro che si possa arrivare a un voto unanime di questo atto. Eh, grazie Presidente grazie Consigliere.